Thank you. e bentornati nel mio canale allora io oggi per il mio progetto ho scelto di utilizzare questo filato della mistrico filati e linea baci rubati allora questo gomitolo è un gomitolo da 50 grammi ed è 130 metri va lavorato con il ferro con l'uncinetto o del 5 55 e mezzo è un gomitolo e un filato molto molto morbido questo filato è un microfibra, 97% microfibra e 3% poliestere, infatti ha un filo di lurex tono su tono e dà un tocco di eleganza e io lo trovo molto molto bello. Allora, detto questo, adesso possiamo iniziare a lavorare al nostro progetto. Tutto riguarda la misura della giacca. Allora, cerco di farvi un piccolo disegno, anche se io non sono bravissima. Allora, per quanto riguarda la giacca, dobbiamo prendere la circonferenza del sottocollo. Così. Quindi dobbiamo prendere tutta la circonferenza del sottocollo e in base a nostri centimetri quindi decidete voi quanto volete larga la scollatura della giacca dovete calcolare un multiplo di 4 catenelle io per la mia taglia taglia 46 allora per la mia taglia ho messo su 96 catenelle più 4 più 4 perché lavoreremo la tecnica del top down quindi qui e qui e dietro sulle diciamo sulla schiena dietro facciamo degli aumenti quindi poi man mano che il lavoro cresce arriviamo proprio qui sotto le braccia arrivando qui poi siamo pronte per chiudere la lavorazione e formare lo spazio per le braccia ok quindi qui ovviamente dato che una giarca è, è aperta e, e quindi man mano che poi andiamo avanti si forma in pratica si forma la taglia è tutto parte dal collo quindi dovete prendere la circonferenza del, del vostro sottocollo quindi dovete decidere prima quanto volete eh, diciamo larga la scollatura se lo volete eh, scollato oppure lo volete un pochino più chiuso ecco io ehm, per la misura che diciamo che serve a me che piace a me ho scelto una scollatura piuttosto larga quindi metto su col mio filato e con il mio uncinetto io metto su 96 catenelle più 4 ok quindi se volete una taglia in più dovete aggiungere qualche catenella però ripeto parte tutto dal collo quindi quante se fate più di 96 catenelle ovviamente il la scollatura ancora più larga va bene quindi io vi consiglio di iniziare con 96 catenelle più 4 ok allora detto questo penso che possiamo iniziare a lavorare e a realizzare la giacca e catenelle io ho montato 96 catenelle più 4 quindi in totale 100 catenelle 4 perché dobbiamo formare gli angoli quindi dobbiamo fare degli aumenti allora inizio con 3 catenelle 3 catenelle in più per iniziare con la prima maglia alta quindi partendo dall'uncinetto 123 nella quarta catenella vado a lavorare una maglia alta maglia seguente maglia alta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 salto una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro ancora le maglie alte quindi faccio la prima maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 gruppetti di 3 maglie alte adesso una catenella di separazione saltiamo una maglia vado nella maglia seguente e inizio a fare il primo aumento quindi lavoro una maglia alta rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia di base e lavoro ancora 2 maglie alte 1 2 così una catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia allora scusate perché qui si stringe la catenella. Ok, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente maglia alta quindi adesso facciamo ancora quattro gruppetti di 3 maglie alte separate da una catenella saltando una maglia di base catenella salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro la maglia alta maglia seguente, maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta catenella salto una maglia vado nella maglia seguente e arrivo fino ad ottenere 4 gruppetti di 3 maglie alte faccio l'ultimo salto una maglia maglia seguente maglia alta ancora maglia alta e ancora maglia alta quindi abbiamo 1 2 3 4 gruppetti di 3 maglie alte una catenella di separazione quindi salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro il secondo aumento quindi una maglia alta rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro e lavoro ancora 2 maglie alte 1 2 una catenella di separazione salto una maglia vado nella maglia seguente e ricomincio a fare i gruppetti di 3 maglie alte, una catenella, salto una maglia, maglia seguente. Maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia, alta maglia, alta maglia, seguente, maglia, alta maglia seguente, maglia alta, una catenella, e così via. Adesso dobbiamo lavorare gruppetti di 3 maglie alte separate da una catenella saltando la maglia di base quindi dobbiamo ottenere 8 di questi gruppetti quindi lavoriamo adesso la parte della schiena qui arriviamo a 8 e poi andiamo insieme andiamo avanti insieme scusate ho lavorato 1 2 3 4 5 6 7 8 motivi di 3 maglie alte adesso faccio una catenella salto una maglia e faccio adesso gli aumenti quindi lavoro 2 maglie alte 2 catenelle e 2 ma maglie alte così una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta seguente maglia alta maglia seguente maglia alta allora adesso ripetete lavorate 4 gruppetti di 3 maglie alte dopodiché fate aumento e poi ancora 4 gruppetti di 3 maglie alte va bene quindi dovete fare ripeto ancora 4 gruppetti di 3 maglie alte aumento e poi ancora quattro gruppetti di 3 maglie alte va bene quindi ci ritroviamo alla fine del giro eccomi qua allora questo è il collo ovviamente per chi vuole diciamo una scollatura più larga deve fare più catenelle ok quindi a me questa apertura così questa scollatura a me va benissimo allora adesso che abbiamo fatto il primo giro facciamo il secondo allora vi faccio vedere due giri come dobbiamo aumentare perché il punto è molto semplice quindi vi faccio vedere solo come dobbiamo aumentare eh, negli angoli allora faccio una catenella giro il lavoro nella stessa maglia lavoro una maglia bassa 1 2 3 catenelle qui dove abbiamo l'archetto di una catenella facciamo una maglia bassa 1 2 3 catenelle saltiamo le tre maglie alte andiamo nell'archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa 1 2 3 Saltiamo le tre maglie alte, andiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa 1 2 3 archetto maglia bassa adesso qui siamo dove abbiamo l'angolo quindi facciamo 1 2 3 catenelle e una maglia bassa qui nell'archetto delle due catenelle poi 1 2 3 archetto di saltiamo le due maglie alte archetto maglia bassa 1 2 3 archetto maglia bassa 3 catenelle archetto maglia bassa 1 2 3 archetto maglia bassa 1 2 3 andiamo qui nell'archetto di una catenella facciamo ancora una maglia bassa qui siamo di nuovo qui dove abbiamo gli aumenti 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte quindi faccio 3 catenelle una maglia bassa proprio qui e vado avanti 3 catenelle una maglia bassa archetto così ok quindi dobbiamo lavorare così per tutto il giro allora eccomi quasi alla fine del giro quindi ho fatto le mie 3 catenelle maglia bassa nell'archetto 3 catenelle e vado a chiudere qui qui abbiamo 3 catenelle iniziali vado a chiudere nella terza catenella con una maglia così con una maglia bassa adesso 1 12 catenelle quindi abbiamo finito diciamo i giri del punto quindi il lavoro si lavora su due giri adesso ricominciamo vado nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 2 maglie alte 2 maglie alte perché le 3 catenelle iniziali formano la prima maglia alta una catenella di separazione adesso lavoro 3 maglie alte in ogni archetto di 3 catenelle catenella 3 maglie alte 1 2 3 catenella archetto 3 maglie alte catenella archetto qui siamo dove abbiamo gli aumenti quindi vi consiglio di mettere dei marcapunti in modo da non perdere diciamo qui gli angoli dove facciamo gli aumenti allora qui abbiamo due maglie alte abbiamo fatto la maglia bassa due maglie alte però abbiamo due archetti quindi qui nel primo archetto lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella qui dove abbiamo la maglia bassa entriamo dentro la maglia e facciamo due maglie alte 1 2 2 catenelle rientro ancora dentro la maglia bassa e lavoro ancora due maglie alte 1 2 una catenella vado nella nell'archetto successivo e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 così catenella archetto 3 maglie alte 1 2 3 catenella 3 maglie alte nell'archetto 1 2 3 catenella 3 maglie alte nell'archetto successivo catenella 3 maglie alte ancora nell'archetto 1 2 3 catenella quindi siamo di nuovo qui nell'angolo quindi abbiamo due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e abbiamo lavorato le 3 catenelle una maglia bassa al centro delle 2 catenelle e 3 catenelle quindi facciamo qui nell'archetto 3 maglie alte 1 2 3 catenella andiamo qui nella maglia bassa. Lavoriamo 2 maglie alte 1 2 2 catenelle rientro ancora nella stessa maglia, quindi nella maglia bassa e lavoro 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione quindi vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 catenella e adesso andiamo avanti a lavorare le 3 maglie alte in ogni archetto ok quindi per a fare questo ponte fare gli aumenti dovete fare questi due passaggi quindi adesso finiamo il giro nel prossimo giro dobbiamo fare 3 eh, diciamo una maglia bassa nell'archetto di una catenella 3 catenelle e una maglia bassa nell'archetto seguente quando poi ci troviamo qui all'angolo dobbiamo fare una maglia bassa 3 catenelle e una maglia bassa qui nelle due catenelle semplice dovete sempre continuare a lavorare questi due giri facendo attenzione qui quando dobbiamo fare gli aumenti allora adesso dobbiamo solo andare avanti man mano che il lavoro che andiamo avanti il lavoro cresce si allarga quindi provatelo man mano che lavorate lo provate e poi quando arriviamo al sottobraccio poi chiudiamo per lasciare lo spazio le maniche ok quindi adesso andiamo avanti e ci ritroviamo quando poi dobbiamo chiudere qui va bene allora ci vediamo dopo allora io sono arrivata alla mia misura quindi sono arrivata a 21 centimetri e adesso qui ho messo i punti dove abbiamo i due angoli sono pronta per chiudere quindi sono pronta qui per lasciare lo spazio per le braccia allora prendo l'uncinetto allora sono sto facendo il giro dove facciamo una maglia bassa e 3 catenelle allora vediamo allora vado qui dove ho l'angolo quindi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte questo che non mi interessa ok allora sistemo un attimo faccio le 3 catenelle e vado qui nel dove abbiamo gli aumenti qui entro e vado prendo l'altra estremità quindi prendo l'altra parte dove abbiamo gli aumenti e faccio una maglia bassa quindi entro in tutti e due gli angoli e adesso faccio una maglia bassa così e adesso posso continuare la lavorazione quindi adesso lavoro tutta la parte della schiena quindi ho fatto la maglia bassa 3 catenelle maglia bassa nell'archetto di una catenella 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle maglia bassa nell'archetto quindi adesso lavoro tutta questa parte poi quando arrivo qui vado a chiudere l'altra metà così ok quindi lavoro tutta questa parte e arrivo qui dove abbiamo l'altro angolo eccomi allora arrivata qui dove abbiamo gli aumenti dove abbiamo qui la 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte faccio 3 catenelle inserisco l'uncinetto nelle due catenelle quindi prendo l'altra metà del davanti entro qui nelle due catenelle e faccio una maglia bassa 3 catenelle maglia bassa nell'archetto di una catenella avvicino vicino un po 3 catenelle maglia bassa quindi adesso dobbiamo lavorare normalmente, non abbiamo più gli aumenti, quindi non dobbiamo più aumentare. E, e niente, quindi adesso andiamo avanti con dei giri di andata e ritorno. Qui poi facciamo la manica. Allora, vi dico una cosa di solito quando io lascio l'apertura della manica mi risulta troppo larga quindi cosa faccio dato che qui è dritto non abbiamo diminuzioni io vado a cucire un pezzettino qualche centimetro proprio qui sotto il braccio quindi poi non si nota assolutamente e decido quanto voglio eh, quanto voglio aperto qui L'apertura della manica, ok. Tante volte mi dite che, avete, eh, che la manica vi risulta troppo larga. Non sapete come diminuire, ecco, basta cucire un pezzettino qui sotto, qui proprio sotto il braccio. E decidete quanto volete, largo, diciamo eh, l'apertura per fare la manica, ok. Quindi adesso andiamo avanti, e poi ci ritroviamo per fare per fare le maniche e poi vediamo se fare anche un bordino non lo so man mano che vado avanti poi decido a dopo allora eccomi qua io sono andata avanti per un po di giri quindi allora da sono arrivata a 25 centimetri da qui dallo scalfo fino alla vita quindi sono 25 centimetri e dalla spalla fino alla vita 40 centimetri adesso voglio cambiare lavorazione quindi vi avevo detto che volevo fare un bordo voglio riprendere la stessa lavorazione che ho fatto alla gonna baci rubati vi faccio vedere allora questa è la gonna quindi io ho fatto questo bordino poi ho lavorato e motivi delle tre maglie alte una catenella tre maglie alte poi ho fatto una lavorazione qui ho fatto delle noccioline poi di nuovo eh, questo bordino con i pippiolini ok quindi voglio fare la stessa cosa nella giacca allora, allora. ovviamente io la la giacca l'ho provata quindi voi fate la stessa cosa quando arrivate quasi diciamo a metà All'altezza al giro vita, ecco quando arrivati quasi all'altezza del giro vita, iniziate a fare questa lavorazione. Allora, avvicino. Facciamo. Quindi, io ho finito il giro, sono arrivato al giro dove facciamo una maglia bassa catenelle e una maglia bassa nell'archetto di una catenella quindi adesso dobbiamo lavorare dentro gli archetti allora allora facciamo così una catenella adesso vado dentro l'archetto e lavoro una maglia bassa 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso faccio una maglia bassissima qui dove ho fatto la maglia bassa. Vedete? Abbiamo due, due costine, io le chiamo costine, poi non so come si chiamano, comunque. 1 e 2. Entro qui, proprio qui. Prendo il filo e faccio una maglia bassa, anzi bassissima, così rientro dentro l'archetto e faccio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e vado qui dove abbiamo le due costine della maglia bassa qui qui tolgo ve lo faccio vedere così prendo il filo e faccio una maglia bassa rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa così vi faccio vedere adesso andiamo nel nell'archetto seguente quindi vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 quindi vado qui prendo la prima qui abbiamo fatto le catenelle e qui nella maglia bassa le due costine prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa 3 catenelle pippiolino così rientro ancora nell'archetto lavoro una maglia bassa ecco archetto seguente quindi ripetiamo vado nell'archetto e faccio una maglia bassa allora 3 catenelle 1 2 3 vado qui dove ho fatto la maglia bassa e, la e le catenelle prendo le due costine e lavoro una maglia bassissima Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa 1 2 3 catenelle pippiolino o picco. Rientro nell'archetto maglia bassa così è molto facile. Quindi dobbiamo lavorare in ogni archetto una maglia bassa 3 catenelle, facciamo un pippiolino, ritorniamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa 3 catenelle pippiolino rientriamo nell'archetto maglia bassa ve lo faccio rivedere e poi andata avanti per tutto il giro quindi vado nell'archetto lavoro una maglia bassa 3 catenelle quindi torno qui dove ho fatto la maglia bassa e le catenelle prendo le due costine prendo il filo e lavoro una maglia bassissima così rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa 3 catenelle pippiolino rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro Ora sono arrivata quasi alla fine del giro quindi devo lavorare l'ultimo archetto e lavoro una maglia bassa 3 catenelle pippiolino quindi entro qui dove ho fatto la maglia bassa e faccio così una maglia bassissima rientro maglia bassa 3 catenelle pippiolino il filo faccio una maglia bassissima e adesso faccio una maglia bassa proprio qui dove abbiamo la maglia bassa così adesso giro il lavoro adesso qui siamo sul diciamo sul dritto allora io nel frattempo ho anche fatto una manica vi faccio vedere noi adesso facciamo lo stesso bordino che ho fatto qui nella manica qui ancora no non so se voglio continuare cioè alla fine faccio questo bordino però a me sinceramente piace così liscio a chi piace può alla fine può fare questo bordino con i pippiolini io ripeto a me piace così liscia ho fatto solo alla fine la maglia bassa le 3 catenelle maglia bassa e un giro di maglia bassa all'interno dell'archetto delle 3 catenelle quindi ho lavorato 3 maglie basse dentro l'archetto delle 3 catenelle comunque vi stavo dicendo che nel frattempo ho fatto anche una manica e quindi voglio creare lo stesso bordino che abbiamo fatto che ho fatto qua ok quindi adesso lavoriamo facciamo 3 catenelle anzi scusate faccio una catenella allora vicino rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa adesso faccio 3 catenelle 1 2 3 vado qui dove abbiamo la maglia bassa quindi entro dal dietro al lavoro così dal retro passo sulla maglia bassa rientro di nuovo dietro prendo il filo e lavoro una maglia bassa e quindi le 3 catenelle l'archetto è proprio dietro al lavoro così così questo poi risulta in rilievo ancora 3 catenelle 1 2 3 vado qui dove ho la mia maglia bassa qui quindi entro dal retro passo sulla maglia bassa proprio così con l'uncinetto rientro di nuovo dietro prendo il filo e lavoro una maglia bassa 123 qui qui abbiamo la maglia bassa entro dal retro del lavoro passo sulla maglia bassa prendo il filo e faccio una maglia bassa così 3 catenelle maglia bassa ok quindi questo è il risultato quindi dietro al lavoro abbiamo gli archetti di 3 catenelle quindi adesso andiamo avanti così per tutto per tutto il lavoro ok quindi vi faccio rivedere 3 catenelle 1 2 3 vado qui dove ho la mia maglia bassa quindi entro dal retro passo sulla maglia bassa prendo il filo lavoro una maglia bassa 3 catenelle e così via ok quindi lavoriamo così per tutto il giro giro quindi sono alla fine devo fare ancora 3 catenelle e vado a chiudere qui quindi qui abbiamo la maglia bassa vado dietro così e lavoro una maglia bassa nella maglia bassa 3 catenelle adesso dobbiamo ricominciare a lavorare le tre maglie alte separate da una catenella all'interno di ogni in ogni archetto quindi in ogni archetto lavoriamo 3 maglie alte allora giro il lavoro vado qui nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 1 e 2 quindi e le 3 catenelle sono la prima maglia alta una catenella archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione archetto seguente 3 maglie alte 1 2 3 così per tutto il giro allora ripeto dobbiamo lavorare tre motivi quindi questo è il primo e poi facciamo il giro della maglia bassa 3 catenelle e 3 è una maglia bassa nell'archetto di una catenella. E poi ripetiamo ancora questi giri per altre due volte. Ok, quindi ci ritroviamo quando abbiamo ottenuto tre motivi. Sono arrivata a 3 motivi. Ho lavorato tre motivi quindi adesso sono nell'ultimo, diciamo l'ultimo nell giro dove lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle e una ma una maglia bassa nell'archetto di una catenella quindi ancora 3 catenelle vado alla fine quindi faccio 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle e maglia bassa qui nella terza catenella iniziale dove abbiamo la maglia alta allora giro il lavoro 1 2 3 adesso lavoro 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle così quindi le 3 catenelle iniziali sono la prima maglia alta più 2 maglie alte facciamo 1 2 3 catenelle vado nell'archetto seguente lavoro 5 maglie alte 1 vicino 1 2 3 4 5 allora tolgo l'uncinetto dalla dall'ultima maglia alta che ho lavorato e vado sulla prima prendo il filo adesso chiudo con una maglia bassissima così 3 catenelle 1 2 3 archetto seguente 5 maglie alte 1 2 3 4 5 stacco l'uncinetto dall'ultima maglia alta che ho lavorato e vado sulla prima riprendo il filo adesso chiudo con una maglia bassissima così 1 2 3 catenelle archetto seguente 5 maglie alte 1 2 3 4 5 quindi stacco l'uncinetto dall'ultima maglia alte vado sulla prima così prendo il filo chiudo con una maglia bassissima 3 catenelle e così via quindi lavoriamo una nocciolina in ogni archetto di 3 catenelle ok per tutto il giro la fine del giro quindi adesso finisco il giro come ho iniziato allora qui nell'archetto delle catenelle faccio 2 maglie alte 1 2 una maglia alta qui nella maglia bassa una catenella e giro il mio lavoro adesso rientro ancora nella stessa maglia faccio una maglia bassa adesso dobbiamo ripetere questa lavorazione quindi facciamo i pippiolini ogni archetto allora vado qui faccio 2 maglie basse 1 2 vado nell'archetto e faccio una maglia bassa 3 catenelle e quindi vado qui dove ho fatto ho lavorato la maglia bassa entro qui nelle due costine prendo il filo e faccio una maglia bassissima rientro nell'archetto maglia bassa 3 catenelle pepiolino così scusate è scappato l'uncinetto ok così archetto seguente maglia bassa 3 catenelle pippiolino così prendo il filo e faccio una maglia bassissima rientro nell'archetto nell lavoro una maglia bassa 3 catenelle pippiolino così rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa così archetto seguente maglia bassa 3 catenelle pippiolino rientro maglia bassa 3 catenelle lavoro un pippiolino faccio la maglia bassissima rientro nell'archetto maglia bassa quindi ripeto, dobbiamo ripetere questo bordino qui. Quindi andiamo avanti per tutto il giro. Fine del giro, ho fatto la mia ultima nocciolina, adesso faccio le 3 catenelle, 2 maglie alte nell'archetto delle catenelle, 1, 2 e una maglia alta sulla maglia bassa. adesso una catenella e giro il lavoro rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa allora scusate un attimo una maglia bassa adesso vado qui direttamente nel nell'archetto e faccio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 quindi ricomincio adesso il bordino che abbiamo fatto prima quindi facciamo la maglia bassa pippiolino maglia bassa pippiolino e maglia bassa quindi vi faccio rivedere come iniziare allora ho fatto una maglia bassa 3 catenelle e adesso lavoro un pippiolino rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa Catenelle, adesso vado qui nelle due costine dove qui abbiamo fatto la maglia bassa e faccio un pippiolino maglia bassa. Quindi rientro nell'archetto e chiudo con una maglia bassa. Così vado avanti nell'archetto seguente, lavoro una maglia bassa 3 catenelle, pippiolino rientro nell'archetto lavoro una maglia bassa 3 catenelle un pippiolino rientro maglia bassa ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro quindi lavoriamo in ogni archetto allora finito il mio giro adesso vado a chiudere qui nell'ultima maglia bassa nella terza catenella scusate nella maglia l'ultima maglia alta quindi nella terza catenella lavoro una maglia bassa adesso faccio una catenella e giro il lavoro rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa 1 2 3 catenelle Adesso, dato che siamo sul rovescio del lavoro, lavoriamo delle maglie basse in costa davanti. Quindi vado qui nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa in costa davanti. 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo le noccioline. Quindi va, vado sotto la nocciolina, prendo il filo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3 così allora scusate così filo tiro maglia passa 3 catenelle prossima nocciolina vado proprio così sotto prendo il filo maglia passa 3 catenelle nocciolina così uno ecco quindi lavoriamo così per tutto il giro degli archetti vado a fare una maglia bassa nell'ultima maglia così faccio una catenella giro il lavoro nella stessa maglia dove ho appena fatto la catenella faccio una maglia bassa adesso in ogni archetto lavoro 3 maglie basse 1 2 3 archetto seguente 3 maglie basse archetto seguente 3 maglie basse così se il lavoro vi dovesse risultare troppo come dire tirante che tira allora invece di 3 maglie basse ogni tanto fate una maglia una maglia bassa in più invece di tre ne fate 4 se dovesse risultare un po troppo tirante ok il lavoro deve andare ehm, come dire non deve tirare altrimenti poi fa difetto allora facciamo tutto il giro a maglia bassa e il bordo della giacca in pratica è finito io lo lascio così faccio solo un giro di maglie basse se la giacca vi dovesse risultare troppo corta allora riprendete a lavorare i motivi delle tre maglie alte separate da una catenella all'interno in ogni archetto ok quindi se, se la giacca vi sembra un po troppo corta altrimenti chiudete in questa maniera quindi adesso io vado avanti e lavoro tutte le mie maglie basse le tre maglie basse in ogni archetto poi taglio il filo nascondo con l'ago e questo è il bordo siamo alla manica allora io qui come vedete ho messo marca punti perché perché inizio la mia manica da qui io lascio 18 motivi per il giro della mia manica è questo pezzo che è rimasto aperto poi lo vado a cucire perché altrimenti la manica mi risulta troppo larga e a me non piace quindi inizio da qui la mia manica, <coughs> allora prendo il filo vado qui nell'archetto nell di una catenella quindi vado anche qui dall'altra parte prendo tutte e due le parti insieme faccio una catenella rientro e lavoro una maglia bassa 3 catenelle maglia bassa nell'archetto di una catenella 3 catenelle archetto maglia bassa 3 catenelle archetto maglia bassa 3 catenelle archetto maglia bassa e così via quindi completo il mio giro dopodiché inizio a lavorare le 3 maglie alte all'interno dell'archetto delle 3 catenelle e una catenella di separazione quindi lavorare la manica è molto semplice perché dobbiamo riprendere la lavorazione del della giacca diciamo il punto allora vi ripeto ho lavorato 6 motivi quando dico 6 motivi sono 6 tre maglie alte una catenella di separazione quindi ho fatto sei eh, motivi con l'uncinetto del numero 4 dopodiché ho segnato con un marcapunti, vi faccio vedere allora ecco ho lavorato qui ho iniziato eh, la mia lavorazione poi ho lavorato sei motivi con l'uncinetto del 4 poi sei motivi con l'uncinetto del 3 e mezzo e poi ho lavorato tutta la mia manica con l'uncinetto del numero 3 quindi poi ho fatto sei motivi eh, con l'uncinetto del numero 3 e poi ho continuato ancora con il numero 3 eh, diciamo il bordo della manica il polsino quindi ho ripreso la lavorazione del bordo della giacca quindi ho fatto i miei pippiolini poi ho lavorato i motivi 3 motivi 3 maglie alte e una catenella di separazione poi ho fatto un giro con il punto delle noccioline poi ho fatto ancora i pippiolini poi un giro di 3 maglie alte separate da una catenella e poi alla fine ho lavorato delle catenelle con uh, i pippiolini, quindi ho fatto 3 catenelle, un pippiolino 3 catenelle nell'archetto di una catenella. Sempre ho fatto una maglia bassa, un pippiolino 3 catenelle e sono passata nell'archetto seguente. Quindi la, la manica è molto facile per diciamo per chi vuole fare lo stesso eh, diciamo polsino ecco della giacca basta tornare indietro con il video e guardare i passaggi eh, del punto quando li abbiamo fatti nella giacca ok poi a chi non piace può continuare benissimo eh, con il punto delle tre maglie alte separate da una catenella allora per quanto riguarda la manica Penso che non c'è bisogno che vi faccio vedere come lavorare perché il punto lo sapete. Quindi andate avanti per sei, per sei giri con l'uncinetto del 4, dopodiché, passate con l'uncinetto del 3 e mezzo per sei motivi, e dopodiché, lavorate eh, con l'uncinetto del numero 3, altri sei motivi, fino poi dopo i sei motivi, continuate sempre con l'uncinetto del 3 fino alla diciamo fino a completare la manica ok quindi noi ci ritroviamo quando abbiamo finito le maniche allora finite le maniche abbiamo fatto il bordino delle 3 catenelle pippiolino 3 catenelle in ogni archetto di una catenella adesso facciamo un bordino tutto intorno ai bordi quindi partiamo dal basso lavoriamo e dei giri a maglia bassa quindi partiamo dal basso da qui e facciamo tutto il giro anche intorno allo scollo e torniamo e facciamo tutto il bordo e arriviamo qui e alla fine del dell'altro diciamo dell'altro olembo lembo del davanti e poi Torniamo di nuovo indietro e arriviamo al punto di partenza. Quindi facciamo due, due giri a maglia bassa, ok? E quindi poi la giacca in pratica l'abbiamo finita per quanto riguarda le asole, non faccio le asole perché il punto qui già ha questi forellini. Quindi, il botto, se mettete dei bottoncini vanno bene anche qui quindi possono entrare benissimo qui dentro non ho bisogno di fare le altre almeno io ho scelto di non farle allora prendo il filo e parto proprio qui dal basso quindi entro qui proprio qui nella prima maglia prendo il filo e faccio una catenella rientro prendendo anche il filo corto e faccio una maglia bassa ok adesso iniziamo a lavorare le maglie basse così allora io entro direttamente dentro la catenella non vado sotto la maglia altrimenti poi qui si allarga allora vado proprio dentro la maglia la, la catenella così ecco quindi ripeto facciamo tutto il giro tutto il bordo quindi andiamo anche dall'altra parte del davanti e poi torniamo di nuovo indietro e arriviamo qui al punto di partenza e qua Abbiamo finito il bordino, abbiamo fatto due giri a maglia bassa, quindi partendo dal basso, facendo tutto il giro anche dello scollo e poi siamo tornate di nuovo indietro e abbiamo fatto due giri. Quindi ho staccato il filo, ho nascosto i fili e tutto ho nascosto i fili anche nelle maniche e in pratica la giacca adesso è pronta. Quindi una bella vaporizzata e la giacca è pronta allora io spero che questo tutorial è stato di vostro gradimento spero tanto che la giacca vi è piaciuta che desiderate realizzarla anche voi è veramente molto facile perché è una tecnica top down quindi eh, non ci sono diminuzioni non ci sono per gli scalfi per le maniche quindi abbiamo lavorato abbiamo fatto un lavoro molto semplice il punto è anche molto semplice quindi spero che anche voi desiderate realizzarla intanto io vi ringrazio vi saluto e al prossimo tutorial un bacione da katia ciao